Ispirando, portale giù al petto. Fallo altre due volte. Seconda parte, porta sulle mani, inspirando completamente. Porta giù le mani, espirando completamente. Inspira, mani su. Espira, mani giù al petto.